Zombie Apocalypse Ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video che riccio anche oggi. E niente, praticamente oggi sono stata tutto il giorno in giro. Non vi ho portato con me perché, tanto, ragazze, eh, vi ho avuto cose da fare. Quindi, non mi sono sentita di, di, porta, di portarvi con me. E niente e alla fine quindi nulla eh, non vi ho portato mh, direttamente in giro perché ho preferito più starmene, starmene per i cavoli miei eh, spero che questo video vi possa piacere, se è così mi dette un like, il li supporto un commento e iscrivetevi e attivate la campanella sempre se vi va tutto se sposto un po' la telecamera ma non so bene come mettermi tra l'altro di là ho chiuso la finestra perché ehm, c'era troppo vento e, portava e, e, e volava la polvere quindi ho voluto chiudere e pertanto ho messo le, la come dire la di pensare un attimo niente ragazza non viene comunque vi dicevo ho messo la citronella quello che è la, la luce lì, la lucina delle zanzare in modo che potesse la presina delle zanzare come veniva per per far sì che non pungono le zanzare in camera nulla comunque questo è il mio outfit non so se si può vedere questo è il mio outfit e niente questo è quanto poi in indosso ho i sorti i leggings e, vabbè, e le scarpettine che uso per andare al mare perché solo quelle uso dato che le birger stock che, che ce l'ho da quella parte la, la, la cinepresa che sto registrando ehm come dire, non, non, non, non li metto più di tanto perché mi toccano a un lato del piede, cioè mi sfregano il piede, quindi quando sudo nel piede mi, mi, mi danno fastidio, mi fanno venire le bolle, le bolle. Non so voi, ma a me le bolle, ogni volta che metto le piedi, quando metto le birchostocche, le bolle, mi vengono. E niente. Ehm. Sì, sto bene, però mh, sto bene nel senso che ho dormito bene, non stanotte, ma uh, i sogni sono sempre una cacchina, perché sì ragazzi, sono sogni di, di, di, che non sono belli, vabbè, dettagli. Aspettate che vi... Ok, vi ho alzato un po' di più perché eravate troppo troppo giù e mi si vedeva la, la testa un po' tagliata ok adesso mi metto un po' più da questa parte si dovrebbe vedere allora sono tra il mio armadio e la scrivania ma comunque questa dovrebbe essere la mia impostazione io non so come mettermi qui per ritir ritirare i video ma a quanto pare eh, mi dovrò arrangiare da qui in avanti perché mi servirebbe un appoggio per poter registrare i video make up perché ho intenzione di portare dei video di trucco non so come e quando ma ci dovrò riuscire in qualche modo già questi capelli sembrano mattacchelli mattacchioni ma vabbè <ride> e nulla quindi boh e basta così Ah, tra poco devo lavare i pennelli, cosa da non poco perché eh, sono già belli zuzzini e li devo lavare. Quindi niente, tra poco li lavo. E niente ragazzi, questo era un mini video per parlare un po' con voi, per, eh, per farvi sapere che sto bene, che mi sto rilassando un po' di più anche se vi se posto un sacco di cose su Instagram, Facebook, e anche su dove? Ah, TikTok non sono molto attiva, ma ci penserò su di stare molto attiva su TikTok. Ok. E niente, a posto. Ciao ragazze, al prossimo video, che felice. Ciao. Ciao. Zombie Apocalypse <laughs>